Sì, grazie Presidente per questa opportunità. Eh, ringrazio anche io i proponenti di questa delibera d'iniziativa di popolare a firma Gierbolino, una delibera che eh, io eh, l'ho già comunicato anche ai miei eh, colleghi è sicuramente una delibera ben fatta dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista politico. Intanto eh, conosciamo benissimo Massimiliano Gierbolino, ecco, non per incensarlo ma eh, sappiamo bene insomma la battaglia che ha fatto nel, da qui, insomma, sono tanti anni che si occupa dei rifiuti, io ho avuto modo anche di leggere i due libri eh, scritti da lui sul caso del ciclo dei rifiuti a Roma, sul caso anche di, di Malagrotta come la guerra dei rifiuti, perciò sicuramente un nome molto conosciuto nel, nel mondo appunto dei rifiuti o soprattutto di chi si occupa eh, di questa materia. E, come dicevo, una delibera ben, ben fatta, ben costruita, ci sono dei punti che eh, chiaramente possono essere condivisibili, altri punti eh, non lo possono essere, perché giustamente quando si parla di rifiuti si vanno a toccare anche le sensibilità politiche. Eh, perciò eh, quando si parla di chiusura del ciclo dei rifiuti, eh, ricordiamolo, il ciclo dei rifiuti si può chiudere in tanti modi si può chiudere sia in modo sostenibile in modo eh, vantaggioso per l'economia ambientale ma anche non sostenibile come appunto si faceva scenno all'inceneritore cosa che oggi chiaramente la lega spinge eh, su, questa, su questa strada noi eh, crediamo che eh, gli spunti di questa delibera sono eh, positivi e eh, altrimenti appunto come ho detto e come anche già eh, auspico eh, e che eh, chiaramente venga, semmai, eh, con una discussione preventiva, riproposta un'altra delibera, eh, chiaramente di comune accordo con la maggioranza, perché questa delibera eh, va avanti da un anno, un anno e mezzo circa, eh, per trovare appunto eh, una convergenza su questi, su questi temi. Entriamo un po' più eh, nello specifico, Presidente. Quando si parla di acquisto di, di Malagrotta 1 e Malagrotta 2, che sono i due TMB appunto, che trattano la frazione dell'indifferenziato, eh, sono eh, impianti estremamente obsoleti, questo lo diciamo, sono impianti datati eh, che necessitano di un eh, attento revamping, di una trasformazione eh, di questi impianti, cosa che sicuramente... Questa questione, dal punto di vista tecnico, prima che dal punto di vista politico, deve, deve essere assolutamente attenzionato. Bisogna comprendere che per eh, revampizzare, ecco, utilizzo questo, questo termine, i due impianti di, mal di Malagrotta 1 e Malagrotta 2, sicuramente eh, necessitano molti. Eh, molti denari, forse, forse anche troppi, e bisogna vedere se effettivamente c'è una stabilità, anche una, eh, come dire, eh, un vantaggio economico sulla eventuale trasformazione. Questo chiaramente è per dire che comunque eh, dal punto di vista tecnico non è semplice. Eh, trasformare questi due impianti soprattutto perché sono impianti molto dotati, e soprattutto perché comunque rappresentano una tecnologia oramai eh, più che superata perciò bisogna fare un attimo una valutazione costi, costi benefici ecco, per, per intenderci eh, ricordiamo anche però che i due DMB sono stati oggetto di, eh, di situazioni eh, di carattere appunto giudiziario, l'ha detto anche il dottor Iervolino con il commissario Palumbo e perciò anche lì bisogna fare molta attenzione e valutare quali sono i pro e i contro dal punto di vista legale se appunto procedere con l'acquisto o meno di questi due TMB e poi come terzo aspetto non meno importante c'è anche l'opportunità politica perché sono impianti che oggi producono comunque un impatto d'origeno molto elevato sul territorio di Malagrotta, un territorio che come già abbiamo detto molte volte ferito, perciò la convenienza di lasciare lì questi impianti sicuramente deve essere valutata attentamente. E questo per noi è un punto interrogativo forte su questa delibera, dove chiaramente abbiamo posto un'attenzione molto particolare. E si parlava poi anche di impianti di compostaggio, eh, c'è cioè una parte che tratta appunto eh, il trattamento della frazione organica. Eh, sicuramente ci sono vari modi di trattamento della frazione organica, eh, non reputiamo corretto l'utilizzo degli impianti di compostaggio anaerobico con la produzione di biogas, perché eh, diciamo l'impianto anaerobico produce un compost, un humus, eh, per utilizzare anche un altro termine, non di grande qualità, e perciò anche lì eh, noi non siamo molto d'accordo su questo aspetto. E, e questo lo fa capire anche le iniziative che noi abbiamo promosso sulla presentazione dei, dei due impianti di compostaggio aerobico di produzione appunto di compost senza l'utilizzo del, eh, del biogas a Casalsecce e a Cesano. Due impianti dove questa amministrazione ha chiesto di... Eh, trasformare chiaramente dei luoghi oggi eh, che possono ospitare questi due poli impiantistici che andrebbero a trattare 60.000 tonnellate ciascuno, impianti che possono aiutare e ammorbidire il peso economico ma anche ammorbidire eh, il ciclo dei rifiuti eh, a Roma, perciò arrivare anche a una percentuale ancora maggiore appunto di quella che oggi stiamo affrontando, impianti che, come ha detto anche il dottor Ierbolino, non si vedevano da anni. Io sorrido, Presidente, alle critiche dell'opposizione. Sorrido per quale motivo? Perché eh, il Partito Democratico, che oggi si, si sciacqua la bocca dicendo che questa amministrazione non ha fatto nulla, devo dire che quando... Ero io consigliere nel 2013, si parlava di un piano industriale, oggi ricordiamolo un piano industriale di Ama Cè che ha firma Giglio e ci sarà anche un nuovo piano industriale chiaramente a firma dell'amministratore Zaghis con gli indirizzi chiaramente eh, della Commissione Ambiente, dell'assessore Ziantoni, dell'Assemblea Capitolina. Non c'era un piano industriale quando siamo giunti nel 2013, ovvero nel 2016 mi correggo ovvero nel 2013 si stava lavorando un piano industriale eh, a, firma, eh, a firma Marino, eh, l'ex assessore Marino e anche eh, ex eh, amministratore delegato Fortini, su un piano industriale che prevedeva tre ecodistretti nella zona del Salario, di Roccacencia e di Malagrotta. Questa è la piano industriale, cioè praticamente costruire, ricostruire, tre grossi poli impiantistici dove oggi già sono presenti degli impianti che ricordiamoci generano chiaramente un impatto notevole sul tessuto cittadino per trattare ciascuno 100.000 tonnellate di compost in modo anaerobico questo era il piano industriale, punto non c'erano altre soluzioni e perciò sorrido quando io sento le accuse dell'opposizione non, non, non sono stati acquistati mezzi ama non c'è stato un piano assunzionale Insomma, la città era allo sbando, totalmente allo sbando, all'anarchia più totale. Oggi parliamo di due impianti di compostaggio in via, chiaramente, di definizione, perciò tutto è incartinato all'interno della regione. Parliamo di un acquisto di mezzi, sono stati acquistati più di 100 mezzi pesanti. Parliamo di un piano assunzionale, che è stato comunque approvato in giunta. Insomma, questi sono gli indirizzi, sono le azioni che questa comestazione... Roma è un letamaglio diaco! Ricordiamo, Consigliere anche, Consigliere ricordiamo Consigliere. anche la delibera 47 sul eh, piano di gestione delle, del, dei materiali post-consumo che declina gli indirizzi sulla gestione dei rifiuti urbani a Roma. Delibera che non è mai esistita perché l'unica delibera a firma PD era quella appunto che Ama doveva semplicemente svolgere l'attività di raccolta. Si parla di esternalizzazione di servizi, cosa che comunque il PD... Chiaramente anche il centrodestra destra ha portato avanti da sempre, perché il ciclo di rifiuti in questa città non è mai stato chiuso. L'interesse era foraggiare Malagrotta, questa era la verità, perché questo era, questo è un dato di fatto, Malagrotta fu chiusa per un'infrazione europea, senza una visione futura, senza un piano futuro. Perciò siamo arrivati con due impianti, più che obsoleti, salario e Roccacencia, ricordiamo il salario, la fine che ha fatto Roccacencia, ricordiamolo, nella delibera di Gherbolino, del, eh, dei Radicali, si parla di riconversione del TMB, cosa che noi comunque abbiamo proposto. Abbiamo proposto anche con atti formali di riconvertire il TMB di Roccacencia in impianto di multimateriali. Perciò noi abbiamo trovato una città in questo modo, con un impianto di compostaggio a Maccarese, che tratta 20.000 tonnellate all'anno, un'inezia, un'inezia, un, il nulla più assoluto, aggiungendo la qualità di un compost che è totalmente, totalmente scadente, che non si può riutilizzare. Questa, questa è la città che noi abbiamo trovato, questo è un ciclo di rifiuti inesistente che noi abbiamo trovato, lo vorremmo chiudere, Presidente, ci mancherebbe altro. Per fortuna Zingaretti dal 2012 si è svegliato dal torpore e si è reso conto che aveva l'obbligo di aggiornare il piano di gestione dei rifiuti, cosa che ha fatto, cosa che non condividiamo, perché è un, pia un piano, anche quello moderno ma datato, con tecnologie non avanzate, ma scadenti, passate, perciò si pensava di chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, di creare delle infrastrutture a Roma tramite AMA, un'azienda totalmente in difficoltà, senza anche un piano regionale, cosa che le infrastrutture spettano anche all'ente regionale, soprattutto all'ente regionale, che deve individuare dove devono essere costruite queste infrastrutture, cosa che non ha mai fatto Presidente. Questa è la verità dei fatti, non c'è altro da dire. La verità è semplicemente questa, è inutile che oggi facciamo politica su questo. C'è poco da dire, questa è la semplice verità. Noi abbiamo su Malagrotta presentato il piano del monitoraggio ambientale della Valle Galeria investendo dei soldi tramite Città Metropolitana. Su questo chiaramente devo ringraziare la consigliera Zotta e anche il consigliere Pacetti, tramite la Commissione Ambiente, abbiamo investito questi fondi per monitorare l'andamento dell'impatto degli agenti inquinanti sul territorio di Malagrotta. 3 milioni e mezzo erano stati investiti presidente. Erano diciamo appena arrivati questi 3 milioni e mezzo erano di fatto, eh, come dire, evaporati. Spariti no, assolutamente un termine inappropriato. Ma non, non, si, non, non si individuavano più. Perciò abbiamo individuato quelle somme eh, corrette per, per eh, investire dei fondi sul monitoraggio aumentare della Valle Galeria, che sicuramente il PD non conoscerà, però è bene insomma, che si informi anche su questo. E la maggioranza ha portato avanti appunto, questo, questo progetto. Perciò... conclusione, consigliere, Assolutamente, Presidente. Mi scusi se mi sono dilungato, ma sui rifiuti c'è da parlare ore e ore, se non giorni e anche mesi interi. Su queste due delibere abbiamo presentato eh, due ordini del giorno eh, a firma eh, di Palma Diaco. So che la consigliera Piccardi ha presentato anche un ordine del giorno. Comunque la questione è questa, Presidente. Un piano industriale nuovo arriverà che mirerà alla chiusura del ciclo dei rifiuti, perciò mireremo non più all'economia circolare, ma non più un'economia lineare, ma un'economia circolare, e ricordo al PD che oggi decanta tanto che eh, potrà vincere le elezioni, io mi auguro di no, collega Peronzi, perché se la vostra mm. gestione è paragonabile a quella di Rutelli Veltroni e l'astronauta marino, immagino insomma, che chiaramente ci, ci possiamo soltanto... E chiudere gli occhi, le orecchie e la bocca come le tre scennette, o spieghiamo di no. Stiamo lavorando per trasformare questa città un passo alla volta con le macerie che abbiamo trovato e sono sicuro che faremo un ottimo lavoro. Ricordo anche la delibera sui centri di raccolta, a firma eh, del, del appunto commissario Tronca, delibera che noi abbiamo preso in mano e che chiaramente stiamo portando avanti anche con il nuovo assessore Zantoni lunedì. Faremo una commissione per aggiornare l'andamento sui centri di raccolta, cosa che chiaramente anche questo era di rinchiuso chiuso dentro un cassetto. Questo è quanto. Io ringrazio appunto ancora i proponenti, spero che si possa trovare una convergenza su una nuova delibera e su nuovi spunti per portare avanti una delibera che possa soddisfare la maggioranza e tutti i cittadini. Ringrazio ancora il dottore Iervolino per quello che ha fatto sui rifiuti, sull'ambiente. E sul, sulla sostenibilità e, e ringrazio anche lei Presidente. Buon, buon lavoro, buon